Ma insomma io sono un sindaco di paese, Bogliasco, tanto faccio un po' di marketing territoriale perché Bogliasco è un paese bellissimo, è il primo paese fuori Genova verso Levante, è il primo di un, di un golfo che si chiama Paradiso, quindi è bello perché sennò l'avrebbero chiamato in un altro modo. No? Detto questo io ho la fortuna di essere, ho il privilegio di essere un deputato della Repubblica nonostante il PD, da marzo di quest'anno e soprattutto ho avuto la fortuna e il privilegio di condividere tanti passaggi con Pippo Civati in, che è, in quella che è evidentemente la più scassata legislatura della Repubblica, dove comunque i temi che si affrontano sono sempre frutto di, di mediazione continua. Ecco, Io credo che uno dei problemi del PD sia quello proprio di non ascoltare i suoi militanti, la sua, la sua base, lo diciamo sempre. Pensate... Pensate com'è vero questo concetto se, da una verità, no? se quando è stato fatto il governo di larghe intese, quello che non volevamo mai. No? Io ricordo che a Genova c'erano manifesti verdi da tutte le parti: c'era scritto il governo del, iscriviti al PD il governo del cambiamento. No? Io avevo chiesto di toglierli subito. Ma tornando al concetto di prima, voi pensate che noi come gruppo parlamentare siamo stati convocati il giorno dopo che il governo ha giurato, cioè. Il governo ha giurato la domenica, no? vi ricordate quando hanno sparato quel povero poliziotto davanti a Palazzo Chigi? Ecco, i gruppi l'hanno fatti il giorno dopo, questo è il nostro partito. Io credo che una delle, uno dei pregi che può avere una persona è quello sempre di, di, di mettersi in discussione, di, di ascoltare chi, chi gli fa notare certi errori, no? ecco credo che il PD questa cosa qua non la faccia. Eh, io credo che ci sia molto da fare da questo punto di vista perché imparare dagli errori che sono stati fatti in questi anni sia nostro dovere prima di ogni altra cosa, perché noi siamo distanti da un mondo che non ci capisce più, sempre facendo un riferimento a, alla mia terra no? abbiamo eletto un segretario provinciale, io vengo dalla federazione di Genova che è una federazione diciamo, prestigiosissima, Insomma, abbiamo eletto l'ultima volta il segretario provinciale con 2790 voti di iscritti, cioè niente su un bacino di, di popolazione di 700.000 abitanti. Io credo che ci sia, ci sia tanto da chiedersi il perché di questo distacco, perché la gente non ci capisce più. E secondo me non ci capisce più perché, perché siamo un partito che ha vissuto tanti anni di mediazioni. No? Ecco, Voi pensate, noi adesso parliamo, perché insomma viviamo anche di quotidianità, Diciamo sempre che noi siamo in un governo di larghe intese ma guardate che noi nel governo di larghe intese ci siamo mica da, da maggio, aprile di quest'anno, noi ci siamo da, da novembre 2011, no? quando comunque per quel senso di responsabilità che abbiamo dimostrato abbiamo scelto di sostenere il governo Monti insieme al nostro alleato Berlusconi che adesso non c'è più forse o chi lo sa. Insomma queste, queste prese di posizione fanno sì che, che tu declini il concetto di responsabilità sempre verso quell'idea di, di dire non ce ne sono altre possibilità e così facendo perdi la tua identità, perdi, perdi il contatto con le persone, perdi, perdi quella, quella purezza della quotidianità che forse io come sindaco di paese vivo, vivo tutti i giorni, ma è proprio questo che, che, bisogna, che bisogna ritrovare. E proprio questo io ho trovato nelle parole di Pippo, oltre che nella, nei momenti che vivo insieme a lui, e vi posso garantire che in Parlamento siamo pochi, cioè siamo pochi tra quelli che comunque dicono le cose che dicevamo prima, non è che, chiss che diciamo chissà quali altre cose, noi siamo sempre rimasti lì, no? in quella che è l'Italia bene comune che, eh, di cui parlavamo a marzo, insomma e in Parlamento siamo 7-8 e vi posso garantire che si fa veramente fatica a portare avanti certi discorsi. Io dico... Partendo dal presupposto che non si può più vivere di mediazioni, noi dobbiamo pensare a un partito democratico che è quello di Pippo Civati che ha le idee chiare, è un partito che non dice più il ma se o il ma anche, ma è un partito che, parla, che declina il programma che abbiamo fatto, gli elementi contenuti nella, nella mozione programmatica ed è un partito che finalmente... Può parlare di nuovo alle persone a testa alta, credo che questo sia la cosa più il compito più difficile che noi siamo chiamati a fare, perché la gente non ne può più dalla politica, lo si vede, lo vedi quando vai al bar, no? senti discorsi di tanto tipo. Insomma, credo che la, il compito più gravoso che abbiamo in questi giorni sia quello proprio di, di far recuperare un po' di, di interesse nei confronti del PD e delle, e delle nostre idee. Io vi lascio dicendo che in questi giorni in cui sono andato in giro a, a proporre la, la mozione di Pippo e devo dire di avere avuto dei, dei buoni riscontri nel, nel mio territorio, dico sempre a tutti di da qua domenica e quindi questo è l'invito che faccio anche a voi, di dire a chiunque entrate di andare a votare alle primarie ma soprattutto di vedere tutte e tre le mozioni, leggerle bene, sentire i contenuti di chi le propone perché sono tutti diversi, perché da qua, oddio è scuduto il tempo, vivella. da qua... Perché noi l'8 di dicembre non stiamo facendo una cosa così, una cosa che molto spesso adesso è polarizzata attraverso due figure, insomma anche in modo artificioso e voluto. Io chiedo a tutti voi di, di, di trovare un amico, di parlare con le persone e di... E di cercare di spiegare loro che le emozioni vanno vissute, perché da dall'8 dicembre dipenderà molto del futuro, dipenderà tutto quello che sarà, che vorrà essere il nostro partito. Luca, e in quel non voto esprimeremo eh? Non fare come Cuperlo che si può, È una volta, c'è una volta tempo. sola, non ho mai parlato. Va bene, quindi questo è l'appello che vi lascio. E vi invito a dare il vostro contributo di normalità da quell'8 dicembre e continuare avanti così perché siamo bellissimi. Grazie. Grazie Luca, scherzavo eh, naturalmente.